Ah no? Ancora? Senti, questa forte di. Sì. braccio. Sì, sì. sì, ti sì, giuro che quando ti fanno così. Che è? Giù, fortissimo. riesca a interagire perché siamo però... un... Sì, siamo un bel gruppo andiamo su e decidiamo mi no, però sentito? è quello, è è quello sì. di oggi sì. Sì. Sì, sì. No, no, no. era fortissimo eh. Ma no, era un lamento mm -hmm. non lo so oh. no dai no, via, via, no, no, via, via, no. via via via Beh, via andiamo via via via via via via via via via via via via via via via via via Raga, può essere anche che cadano ciò sì, eh, sì, che perché... Sì, sì, Temunque... sì, sì, però... Sì, però lascia di cadere l'alto da me. Cioccoletti va a mille. Eh? Cioccoletti va a mille. Eh. Ci Andiamo a vedere la macchina fotografica, a per recuperarla. Eh. Però il rumore metallico metallo, mm. sempre di quando vai. Okay. Sì. Te posso sapere sì, sì. Si possono controllare subito le foto? Vedi? Sì, sì, sì, sì, netto. E poi torna? Sì. E poi se ne va. Eh. E eh. eh. non da capire. Non capire. Potrebbe essere come no. Eh. Eh. tanto. volte è più Cambia scura, un'altra volta è più, più luce, luce, luce, più Eh, poi magari bisogna andare bene sul computer, magari. Secondo me sì. Giusto Però fare. ecco, guarda qualche ombra strana, eh. Si scurisce, sì. Prima è chiaro, scuro, chiaro. Non è normale, stessa macchina no, fotografica, no, stesse no. impostazioni, stesso scatto e eh no, tutto. Dovrebbero essere, essere, essere 30 no, foto identiche. Entra la luce cambia la luce. Infatti no. è buio, quindi eh, o così o niente. Cambia proprio troppo l'istogramma. Perché l'ombra all'inizio, quello che dici tu, potremmo essere anche noi quando andiamo via. Può anche Magari essere. con la torcia e qualcosa potrebbe essere. Ma dopo? Eh, dopo non lo so. 148. E lì chi fa la luce giusta? Oh, cioè, è è certo. è è? no è che nelle foto era questo l'angolo in cui cambiava no, che schifo K2 e tu diventa rosso eh? Adoro, è in questa stanza. Capito te eh? Anche con il osso, la morte, proprio... Terra? No, c'è un S. No, è qua terra, guarda. No, nel terrore. Nella... Cappella. Cappella del terrore. Degli? Degli? E le? eletti eletti osso la morto Eh, un, un osso che nella un osso che cappella la... del terrore e eh, non hai detto aspetta Devi. che capita tu il terrore K2T si sta Terry. No, osso la, la morto Vabbè. nella cappella nella cappella Colui che è morto nella cappella ora per è morto per, per terrore per. De degli eletti cioè, A me viene Dio. Io ho sta idea in mente Che mi balena Che là sotto c'è un osso Come se è stato fatto Un sacrificio Io questo capisco Che dagli eletti È stato fatto un sacrificio Ok E che questa persona È morta per terrore No ti giuro A me sta venendo I brividi E l'osso è qua E l'osso è qua Osso là wow. Morto io Osso no, no, l'acqua. No. La I brividi nella schiena Io Dove più o meno c'è K2 continuamente sul rosso. Crisi è silenzioso, che pensi? Mm. Eh, Ma è che se Cosa? Cosa? Eh, è come se qua ci sono questi letti, mi immagino, tipo... 200 che compiono un sacrificio e probabilmente non hanno boh. Facciamo una sessione di ghostbox. Mentre noi facciamo una sessione di ghostbox, si sì. sì. mette la trappola e sì. continuiamo a oh, spostarci. Sì. Guarda, guarda, guarda, tutti e due. guarda, ma che sarà qua dentro? Beh. O sotto, anch'io penso sotto. Ok. Sì, ok. there Di qualcosa? sei? o si bambina? bambina si parla cosa stai facendo ora in questo momento tu? mi fai sentire? Eh? ragazzi scusate ma qualcuno ha potuto usare in affitto a me pensavo fosse il muro ma sono lontano no. no, dal muro sono lontanissimo dal muro Uh -huh. uh -huh. Ancora, ma se vuoi guardare, ti mostro E qua la maglia? E quando la maglia? Sì, questo è tutto, è tutto, riesce a parlare vuoi toccare? Forte. Forte. Fortissimo Tu l'hai sentito? No, Io l'ho sentito E io, io. l'ho sentito, io, io ho sentito io, io come... Come, come se, ricordo, se qualcosa camminasse sui piedi su, su, su, su, su, su, Sulla su, plastica? Sulle lastriche Che puzza Di okay. che? Sì, un bruciato vecchio, una cosa del genere Sì, porti, sì tutto un Ma che puzza Puzza tantissimo Amen. Mm -hmm. Barra. Chi sono gli elettori? cosa volete che ci andiamo? di sentire a no okay. Hai parlato? Dobbiamo. Oh. Mm. Ma c'è qualcosa sotto eh Dobbiamo scavare! Si è spento Oh Fatta Si è spento da solo Qua Vai spento da solo eh. Ragazzi sì. E guarda Il K2 Impazzisce e la cassa si spegne Però si spegne Non ci sono letti qua, quindi puoi dirci quello che vuoi dai fatti vedere fatti vedere delle parole, Voi ma no. le capisci? Vado a intuizione Che sono brutte? Mm, no, adesso Brutto, ho, ho, ho sentito Cristi come dei canti Cristian Cristiano Mamma Giuro ho sentito il tuo nome. Aspetta porca! La serata è stata lunga, è stata intensa. Smettiamo però e cerchiamo di analizzare comunque il materiale nel caso ci fosse qualcosa da approfondire, ritorneremo. Comunque ragazzi, a me ha dato senso proprio di non compiere, come se non avessimo... Eh, manca qualcosa, Senti che manca qualcosa? Sì. Secondo me, questo adesso è comunque tardi, però magari dividendoci, non dico singolarmente, qualcosa in più poteva... Sì, non ci è come sì. se qua ci fosse qualcosa che avesse dovuto farsi sentire ma ha un blocco oh, non, non si so si di di non Disney. riesce a manifestarsi come deve sì. anche se Terre qualcosa ha percepito quindi magari in fase di analisi qualcosa esce fuori però era diverso era meno nitido sì, però... sì erano più sussurri sì. secondo me arrivavano